Si, tú con la bocca cucita no chingas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, Ebbene, ho detto che tanto <sweak> degli appunti. Sai, useremo vegetariano, ultimamente mangiare soltanto punti. Mi devi dire un secondo. Sì, allora, Le serie che ci sono, non ho potuto fare. E così <coughs> da cambiare davvero chi. Pazzisce settimana. Dunque, debe venir a hacer unos of <laughs> Non sapeva che avrebbero funzionato la pianta. Questo è tutto vero, si può... Non si può... Non si può... Non si può... Non si può... Non fare a di Questo. Sì, sì, papà! Non devo dire per più questo! Senza, senza, senza, ma no io sto parlando di questo senza, senza, senza, senza, senza, perché è, della è già stato che questo non lo serve. È bastata la sua reazione quando l'ha visto. È sì, sì, sì. sì ok, si sta Lasci che dica non so. Larry è noto. Si sta pure. Si sta Si sta pure. Si sta pure. Si non addirittura usato che si solo Così ci deve non alle mani Larry gli ha fatto saltare la capsula E lei lo ha fatto il di sbattere la testa sulla scatola di E glielo giù Non È E' soltanto scivolato. E' soltanto scivola E' soltanto Non è è stato un incidente è stato un incidente. così questo Tanto da non potevo permettere che mi... non La coscienza vuol dire ciò che vuole, basta non ascoltare. E facciamo il giocattino? Sì, come Com'è finito la nostre... ho fatto le Ecco qua che mi ecco un salto In si, si. Quindi quindi, per è di si è pannati non fanno male tornando a noi non stupido non coppia non è come un po' si vede e dopo le due non stupide davanti la testa, di erano tutte sulla stessa barca e il mondo mi e eh, che denunciare cioè anche ai soldi dell'assicurazione? sicurazione sì, già, fatto poco da tutti ehi, hey, mi hai ancora detto che la finita con la te l'ha finita abbiamo deciso di vederci solo per stare con lui è davvero questo che vuole sai, con se non te sarà tutta la topologia sono andato cosa è questo? per fingere che sia soltanto sesso con se stesso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 Um abraço a você, meu irmão. Cada dia tem que ser é só uma chance. É, é É non oh, so questo cazzo. Ma che No, oh, cavolo. Mm. <laughs> Per la vera e la vera il la vera e la con una conferenza sul e sul droga in Sud in Sud la vera la vera e la vera e la vera e fortuna. vera e la vera e la vera e vera scuola questa città è successo una la ma è un po' più... Si dà da cuore. per della droga. era un'altra persona. Vado a vedere dove sta la droga. Se hai bisogno di me, fai un ufficio. Questo è questo. Questo è questo. che è questo. Questo è che è questo. è Да, да, да, Это столько, не столько. Это столько, что нужно. Это столько, что нужно. Это столько, что нужно. Это столько, что нужно. Это столько, что Это столько, что нужно. Ha la bomba con del pupietto. è stato l'attestatore, il era il suo destino. Quello che mi chiedo è dove mi è stato i suoi resti. Se si sono disintegrati. Hai provato. Cosa c'è? Una protopera. Non si può. Non si può. Non si può. Non è questo. Non si può. Non si può. Non si Pazzo, c'è un'altra? no, no, no. no. si sono a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 Vado in un'unica, di questo, che è finita. E questo。è è è fantastico, e cerca di Non ti ho detto che non ti ho detto che non ho detto che non ti ho detto che non che Zitto, zitto, zitto. Zitto, zitto. Zitto. Zitto. Zitto. Zitto. I just thought I'd be a father of... Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. di Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Struth. Questa questo la probabilmente la qualità del mio canale la Perché visto che è da mia testa. Questa è la mia testa. Questa è la mia la mia settimana Questa è la mia testa. Questa è la mia testa incredibile ho deciso di copiarlo come sempre dillo scrivete pure nei commenti che cosa fa visione voglio raga confini voi lo prendo bene e ciao a tutti ragazzi <ride> che hanno deciso di parlo quest'oggi ragazzi siamo qua in questo nuovissimo video rosso perché da pure sono già a rosso e sono due minuti di registrazione non so se ad arrivare a fine registrazione però il mese a fine registrazione farà così in questo video ho potuto vedere il mio nuovo microfono che mi ho potuto fare l'unboxing di un microfono che mi è stato mandato dalla mia azienda preferita, appunto l'azienda di questo microfono qui che io ho comprato un anno fa il Fifine K670 appunto mi hanno contattato e mi hanno mandato il loro nuovissimo microfono per farvi capire al microfono qui signori, vi ricordo ovviamente la semplifica bel pollice di su qua sotto di supporto come la dalla... vostra sì. attenzione al canale sarebbe davvero davvero apprezzata Vi ringrazio tantissimo per i 40 mila iscritti Abbiamo fatto una specie di festa in live sabato Grazie a tutti per i 40 mila iscritti Cosa? Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì di ferbera, che, che. <tose> la, signora, la scatola del microfono FIFINE con questa meravigliosa azienda che produce microfoni a basso costo ma meraviglioso cioè, questo qui non è proprio a basso costo <tose> 50 euro 50 i sì. signori appunto mi hanno mandato questo FIFINE K658 che da questo per è una copia spugnata <tose> che è preso così spugnata vado quindi a rimuovere questa roba e adesso abbiamo la scatola con la scritta ah io e se no vedete delle lame volanti che sarebbe altrettanto figo ma scatola abbiamo appunto qui il manuale in particolare ci spiego un po' perché il microfono che va conuto davanti alla bocca quindi non così ma dopo. e poi abbiamo qua signori il microfono che personalmente sembra un'arma abbiamo qui un bellissimo shock da un e eh, così questo è eh, il punto in cui va sì, che, che poi va sì. una sta e sì, un normalissimo cavolo USB a USB-C, e poi c'era magari preferisce l'XLR, non è il mio caso, perché quel cavolo lì, ragazzi, è veramente sì. vero, è vero. È una scatola, che oh, un tre piedi Si può andare a sistemare il microfono Che appunto si in questa piazza Ora essendo un microfono che va tenuto davanti alla bocca Secondo me è meglio usarlo sull'alto Perché si bocca Basta pensare qua Abbiamo anche poi questo Un ruolo che avviene a notare Questa è la ventura Infine signori Abbiamo qua il microfono Я не знаю, что я... Я не знаю, что я... Я не не знаю, что не что я ma sì. sì. sì. sì. sì. sì. sì. Che si nuova... mamma mia ma è bellissimo la spugna qui è una cosa morbidissima allora, infatti qua il microfono che arriva con questo po' filter già messo che in teoria possiamo anche andare a girando girandosi infatti io vado ad aprire e il microfono qui e questo qua è il microfono questo qui è il filter per evitare mi sul microfono il microfono ha proprio una qualità di primo bellissima abbiamo qui la rotellina per regolare appunto il volume e poi abbiamo qui il tasto per andare ad accendere questo e questo ragazzi non vedo l'ora di trovarlo perché qui sotto abbiamo i nostri fantastici led rgb Mentre sotto, sotto il microfono abbiamo anche la usb c e il buco jack appunto a, a piccarci sotto c'è uno sticker bellissimo che ci dice come si monta il microfono o meno male è a prova di scimmia non riesco manco a seguire delle istruzioni spiegate che capirete pure un bambino di 3 anni sono riuscito a montarlo al contrario andava montato così per questo verso qua cioè quindi è ancora più grosso Perché appunto gli led qui che si andano a riflettere qua Se no non si vedevano gli LGP E non va bene Ora ci siamo signori Adesso sì Cioè adesso c'è anche il support volendo poter appoggiarlo E metto Adesso vado a smontare questo microfono qua Attacco l'altro E voi già sentirete l'audio del nuovo microfono Io no eh. da un po' che volevo appurinare questo microfono qua Non perché non sia buono Ma perché volevo più qualità audio Perché questo prende tanto eco E essendo che questo qui è un microfono che prende solo da qua È omnidirezionale non tutti i rumori esterni perché appunto prendo solo la nostra voce e devo stare molto vicino di questo sono non si che più il che c'è intorno voglio sì, andare a montarlo sull'asta però lo vado ad attaccare subito al pc perché se si accendessero subito i led io voglio subito vedere come sono e voglio reagire io già sono loro okay, okay. ok voi io vedete molto poco non sono i led più potenti del mondo però ragazzi fanno un bel effetto cioè voi non lo vedete tantissimo ragazzi, prima, cioè voi lo vedete questa mia sotto ma è, è bellissimo ovviamente se state al buio state streamando al buio la una cosa molto bella. Sì, che io ho 2.000 luci luce infatti perché se no il free si vede l'acqua mi sono andata a, a spegnere semplicemente cliccando qui e nella luce la il spegnere e accendere è tutto, molto, molto bello, sono inutili ma siete i credo bene vado a restare questo microfono non con altro sono passati solo 7 secoli e mezzo e questo è l'audio del microfono però lo sto sentendo spero si senta bene è molto molto fino il fatto che io posso presentare sì, siamo capiti lo so che andare ad alto? alzare il volume così così è altissimo Insomma, non è molto in teoria non si sente neanche nessun rumore di fondo ma soprattutto non dovrebbe l'eco che è una cosa pazzesca questa è una clip di audio registrata al volume di continuo ma video video con il nuovissimo Fifine K658 è strano non sentire l'eco ma soprattutto magari è l'eco che dava quel suono alla mia voce Prima magari alzare un vero volume e riprovo Questa è una clip audio registrata Con il nuovissimo Fifine K658 Così forse troppo alto Vedo già lo spettro che è altissimo Io non so usarlo questo tipo di microfono Avete consigli dei consigli? <tussi> come questa oh, roba incredibile È meglio ottenere una posizione migliore Non so provare veramente... so, a me Questo microfono mi devo usare Per Per farlo un'idea Ah, Forse è meglio se non faccio più l'SMR <ride> La cosa che mi trigla è che io non ho quella voce profonda Che hanno certi youtuber Non ho 15 anni non è che neanche altri 60 E il microfono fa il suo lavoro in maniera troppo bella Cioè si sente veramente benissimo non sono abituato a sentire così bene la mia voce di conseguenza non mi sembra neanche la mia voce Vi dico la verità è molto, molto figo e soprattutto eh, ti dà proprio la qualità di essere uno streamer uno youtuber professionale qui. <sussurra> Per questo Soprattutto per i led Perché ovviamente noi sapremo un microfono per i led se si, si vede ovviamente il microfono si compra per i led è la cosa migliore per cui si può comprare il microfono proviamo adesso registrare una clip parlando direttamente all'interno del microfono facendo anche una voce molto assicurata e potete perdere parlo direttamente tu mi che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 Non c'è qualcosa Porca vacca corri corri corri, corri, corri, corri, corri Corri, corri, corri Se ci tira il culo, corri, corri, corri Porca miseria Non l'avevo visto, raga! Non l'avevo visto Ok, e lo smiler l'abbiamo preso, ragazzi Lo smiler l'abbiamo preso Adesso devo trovare record during an alarm Ma c'era l'allarme prima, perché non me la ok quindi allora devo registrare quando parte l'allarme di nuovo <ride> e poi le videocassette con la cassetta godo godo godo godo godo Vero tantissimo cassetta e una ce l'abbiamo ho una cassetta va bene registriamo perché non è questa l'allarme scusate registra durante l'allarme sto registrando durante l'allarme Ok, un'altra cassetta, vieni, vieni, vieni. E ora ancora fermi i frenni, dai. T Ho sentito un urlo bestiale. Si sta incazzando. Mi sento tutto. Ah, non mi ha preso. Sono morto. Sono morto. E eh, mezzo cieco meno male! Il rosso devi solo correre! E quando dicevi? Sì, meno male che mezzo cieco tutti i domicili non mi ha preso! Ah, tipo non si sì, mangiare, dato che io devo scaricarsi! Sì. C'è bisogno che ti faccio il bonifico, perché se il bai, ti faccio il bonifico. Ma è, con il ti faccio il bonifico. Perché il mio non Tu sei il mio morto.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 No, no, no! Perché la farsi è così? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Non so, so, so, so, so fischiare Ti vuole tutto per lui, sì, mi vuole Mi vuole è sì, sì no. eh, Non ho capito bene cosa sia Non ho capito Però è molto brutto, non mi piace Per futuro è mezzo cieco Non ci vede molto bene, quindi Si vede Non ancora vivo, di qua avevo già presa la cassetta Secondo, mi vuole dare un abbraccio, ma non mi vuole mettere tentacoli in cuo' Questo è okay. il mio Mi vuole, mi I tentacoloni Per Mi ammita lo pallina Che sto con La pallina viene di là, io quindi non andrò di là Però devo oh, Ok, ok, basta il vento a la ceppa che non arriverà la ma di un, è perfetto lo senti dietro, a se lo senti una donna se te lo senti clicca V no, no. parla ma che stai una donna no. no. 3 Ma 3 non registrare di nuovo Non so come si deve registrare Ok Allora, mi detto di correre basta Quindi corriamo Perché io alcuni ci tengo onestamente eh, Madonna, sti video passetti che non si capisce nulla Vente. Ma pure l'allarme, per capirlo Corri, io corre okay. Io non so dove, ma vado che cuore mi porta sì. Sì. Sì, Io non mi, non mi porta il cuore No, non è un cuore, è un muro, che cazzo Si vede una sega Senza Ok. Ho registrato tutto e non me l'ha data Non mi metto <susurra> il burin <tour green? susurra> Lo registro durante l'alto Non mi registrare Devo mi registrare 5 su 8 mi mancano 3 non, parte, non, no, non voglio andare di là però io eviterei di passare di là perché se muoio di sotto adesso... sclero impazzisco. Fatti un luogo poi appena catena scriva. Vieni fuori su, su, Capito, vengo a sostenere... Farò un venire anch'io, però... Guarda, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, questo mm, no, ma... no! è la basso! Basta! Basta! fare Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Basta! Si è arrabbiato, si è arrabbiato ragazzi! Diamogli un nome! Diamogli un nome, chiamiamolo in qualche modo! E dietro, e eh, lo sento, lo sento! E oh, cazzo, oh, e No No! registrare un'allarme Bobby, Antonio Antonio mi vuole mettere... ma che si... volevo registrare lui, volevo registrare lui, a questo punto mi doveva pensare proprio per registrare Antonio mi piace mi piace Antonio ragazzi no no però Antonio è più diretto dai mi viene la prima registrare Antonio all'ora mancavi la cassetta eh mancavi una cassetta devo registrare mister Antonio Antonio vieni qua saluta Antonio Antonio saluta la videocamera come cazzo si fa? come avevo la registrazione? Presumo che io registrare Antonio, allora. Antonio è un nome, cioè Antonio, deve Antonio è c'è Antonio che quello di me. Antonio è cazzatissimo. Antonio. Antonio, Calma, Antonio. Calma, Antonio. Mi direi a sette. Ultimo. mia. Devo registrare il gioco allarme. Antonio. Marca ah, voi, stavo cascando di sotto. L'ultima che si è cargato a te, registrare Antonio, credo. No, no, no. Presumo che debba registrare Antonio durante l'allarme. Beh, forse è bene. Devo far salutare Antonio. Ma quante cazzo di cose ci sono? Le preso prese già l'otto. Ecco. Le ho prese Che devi fare? Prendi nulla di più per non fa male. Allora, parla, mi ho dito. Come tanto si parlava? Non parla, fischio! Antò! Antò! Antò! Vincula! Tutto è è stato Anche per me. Sì, sono sì, sì, sì, sì! La foresta, andiamo a cercare Antonio, questa mistica creatura, trovarlo, perché si nasconde molto bene. Quasi li vede ragazzi, sempre. Non ci deve sovere, sarebbe un bel problema. Dovremmo correre molto veloce, tutto tanto, perché lo spazio non mi piace. Antonio sta! <ride> сара вам здоровья. Это просто. Это просто. А, я не cioè, per questo motivo devi visto che mi vedo così carichi? Per fare un pochino per gli infarti? Ah, eh, eh, so, è un so, capito Salve, salve a Ben in la... salve, salve. a tutti. Salve Salvino Salve, salve. Wow! come state ragazzi? salve salve! allora c'è cioè quando, quando giochiamo di problemi... non the glitch attraction la forza è glitchata, attraction e da quel poco che... guarda davvero, da quel poco <sussurra> <sussurra> cioè ho visto poco Perché ho detto <sussurra> Cazzo Non parla, è che Non si parla Non <sussurra> <sussurra> <sussurra> Ciao Che schifo! Che roba di no, cioè. no, no. no. no, no, ah, no. salvezza, E ma... no, niente, non che ho visto già il è io che ci sta un grande, grande, grande giardino di e che Basta gioki in parte Partire, partire. Sì, vogliamo partire ragazzi, vogliamo partire, se vogliamo partire vediamo lo sta pensando che di non è è un Come so, Le maghi più, più, più susse che trovo in chat. Le maghi più susse le emoji più sus tra quelle che vi ho già ma qual è le emoji? si commenta bene, sì, mandate un messaggio in chat con le emoji più sus secondo voi qual è le emoji più sus? usa il VR no, no no no no per fortuna questo gioco in VR è, eh. piace il VR non eh. c'è questo è tulvere. <ride> sono e, e, e, ho recuperato le cucine con le vecchie eh? perché per carità le sole sono diventate un'ora che la pelata sì. so, sto diventando pelata ragazzi non lo ho rimesso le... le, le, le voglio perché ah, mi, per carità, per, per sempre la musica su questo spartimento di questo gigantesco. Salve salve Salvino. Eh, sì. per... oh, Sto diventando parlato, cioè, no, no, no, ma cos è? Il ma cos'è? questo ma a parte questo, non a dire breve ma che c'è che le il fratello poi io non la essere più d'accordo signori, dobbiamo partire direi di sì ragazzi dobbiamo partire è un per la velata, la velata è la velata è la velata è la velata è la velata è la velata è la velata è la velata è la velata la la la la la la la la la è la la è la è la la non mettete i non mettetevi bene, non sì, sì, mettetevi i capelli anche quest'oggi, non si va partire stagli, ragazzi, stagli, dai le roba taglie la magica, vabbè allora, ragazzi partiamo porta è buono questo gioco è questo gioco e non questo gioco è buono questo gioco è buono questo gioco è buono gioco è buono questo gioco è sta questo gioco è buono è buono questo gioco un secondo allora, questo gioco è questo gioco è è buono questo non è buono tutto questo gioco è buono vedere gioco gioco gioco ci siamo, tanti ero da allora, non sì. è possibile, non è possibile, non è così è carino. non così possibile, sì, sì. sì. sì. sì. Greco, <sussurra> grazie mille per l'euro, grazie, grazie per avere il primo messaggio di super chat di oggi, grazie, grazie mille Allora, io direi, eh, cioè per partire adesso, partiamo a cannone Allora, io direi, qualità alta perché non vorrei che mi esplodesse il gioco Perché c'è inglese e spagnolo, vabbè, inglese e eh, inglese Posso partire, a... possiamo partire dire dracco ma salve certo che, allora in questo gioco ti trovi materiale creato da persone vabbè sì, sì sì sì sì copyright chi se ne frega non è un mio problema in questo gioco ci sono in questo gioco ci sono luci ragazzi, vesti casino sangue se, se non puoi se non sei in grado di, di, di sopportare queste cose eh, chiudi il gioco <ride> o prendi la tua volta prima di a giocare. Ragazzi, io sono.. se di voi io sono adatto a giocare, cioè posso giocare secondo voi? Si posso giocare secondo voi? Sono adatto a questo gioco, sì, dai che sono adatto. Sì che siamo.. si sì che sono adatto! Dorchetto, ma salve salv! Che Chezza! sono adatti ragazzi per giocare a questo gioco Sì che siamo adatti dai allora io un po' ce l'ho già eh un po' di ce l'ho già partiamo a cannone main menu nuovo gioco sei sicuro di voler iniziare una nuova partita sei sicuro di voler iniziare a giocare ragazzi sei sicuro sei coraggioso allora cos'è che... allora seleziona la difficoltà Casual Ci saranno checkpoint alla fine di ogni stanza e alla metà di ogni livello Ogni checkpoint, tutti eh, i checkpoint saranno salvati Questo qua? Ci saranno checkpoint alla fine di ogni stanza e alla metà di ogni livello Quando facciamo di ogni livello Ah, sarà salvato solo quello che... Allora, ragazzi, casual o normal? la facciamo normal la facciamo normal la modalità seria cioè seria semplicemente non ho tantissimi salvataggi non ho tantissimi salvataggi la facciamo normal la facciamo normal direi va bene vado per normal vado per normal Vado per normal, no, vado no, per normal no, ragazzi, vado per normal, ho no, molta paura Allora, ok, la mia postazione da gaming è veritiera, e veritiera, questa è la mia prestazione da gaming no, no, no, no, no, questo no, no, sto che grafica, no, mamma no, mia che grafica Tu molto stile FNAF Bro, allora, Kylo mi sta scrivendo, bro, sono appena uscito dalla Bio Attraction, amico Prendi tutte le tue cose e devi vedere, devi, vieni qua, devi vederlo assolutamente Mi ho una eh, ti ho mandato la posizione e vai stanotte Ma perché dovrei andare di notte nella Glitched Attraction? Nella Fatsbears Attraction? Non è che si chiamava la Fatsbears Attraction? Sei su, No, un pochino Ecco, siamo la Fat Attraction, con un coso della monnezza messo lì fuori e sti cavi penzolanti devo sì, dire che dà molta uh, fiducia, sembra di Coratio. Sono Cristof, salve, ci siamo sentiti. Fasta e le, le, le cose più importanti del gioco apparecchiano in un piscio tra lo schermo. Ok, ok. Ok, okay. okay. okay. okay. okay. perfetto, esalviamoci per muoverti, va bene, salve e Lau, wow, questo è chiusa la porta e <ride> la <non> posso <ride> uscire, <ride> che bello un per uh, um, ok, perfetto, benvenuto. <polvare> Qui troverai tutte le storie della Password Entertainment, <pen> dove i robot prendono vita, ci sono no. uccidi, omicidi. <laughs> <alisöz Hair qualities> Cosa? Questa è solo una cosa che potrò provare io durante il mio.. Sai che <ride> è anche molto comoda. Ragazzi, quello. <ride> Queste sono le, cose, um, che, che sono le cose che posso provare io nel caso Potrei provare eh, e spavento, eh, morte, eh, spacco le braccia, su, su cose normali eh, Però io direi che possiamo pagargli, perfetto Io voglio provare queste cose Dai tutte le tue cose al mio amico dall'altra finestra ma siamo sicuri che questi poi li fanno uscire cioè glielo posso effettivamente dare non è che mi fanno rubare non è che fanno rubare ragazzi il santino, no no, il santino mi serve le mie cose ma ve le ridate dopo è vero che me le ridanno è vero che me le ridanno le, le cose dopo non è che fanno rubare non è che fanno rubare vabbè noi partiamo con questa Glitches Questa Buzzverse Attraction Benissimo eh, Il Tip Manager Ok, Introducing Tip Manager Prendi una freccia per uh, Ok, questo, questo mi dovrebbe dare consigli Ragazzi, Napoli, no, Ciruzzo, siamo sicuri che me lo rimangono le cose dopo Ma io, a me il debito viene a sto punto Allora um, Incontra il tuo migliore amico In questa avventura il, il Tip Manager, il coso dei consigli cosa dei consigli? questa tecnologia incredibile wow, wow, wow monitor ragazzi ti aiuterà a passare no, tutte no. le camere della no, situazione no, e ti so, si so, darà tutti i so, essenziali no, nei no, livelli no, che nel stai nel per giocare questa introduzione ti insegnerà come no, usare no, il team no, manager no, no, adeguatamente lezione 1 controlla tutti i consigli prima di iniziare il livello iniziare sì ok ok cosa bene. cerca di capire dei consigli cerca di capire il consiglio prima di, di leggere il prossimo e eh, eh, eh, fin qua ragazzi no, grazie per avermelo specificato che devo capire le cose um, i consigli non sono i consigli non sono un manuale su come fare il livello um, ti daremo le istruzioni adeguate per usare il tuo cervello va bene va bene check the background images controlla le di sfondo che possono far aiutare a capire i consigli più velocemente <ride> e come evitare alcuni pericoli che proverai che pericoli proverai ragazzi? <ride> uh, uh, se mi delibero di provare a guardare in giro per la stanza prima di cominciare va bene questa è ruota, molto carino questo coso lezione è un hotel sì, se puoi guardare, pu puoi guardare in giro nella stanza eh, senza alcun pericolo prima di iniziare. Quando hai fatto torno nel team manager e inizio a giocare. Alla fine è finita l'introduzione. Ragazzi mi sta venendo abbastanza ansia. Il santino aiuterà a scusarmi. Ne abbiamo bisogno ragazzi, ne abbiamo bisogno anche noi, anzi, anche oggi lui è con noi. Standi, ciao sal Salutate il santo caso in chat che oggi ci dovrà portare. Allora cominciamo... Oh, Dio... Uh, salve! Ma, ma che belli che siete... È la prima volta che vi vedete provare, sì. Ciao, qui si è chiusa la porta. Allora... Wow ragazzi, un bello spettacolo per bambini Madonna, io immagino che fosse veramente così la roba della pizzeria Cioè guardate tutti sono brutti Come facevano i bambini ad apprezzare sta roba? Ti vado Foxy? Salve Foxy, eh, anche tu ma non sei messa molto bene Qui c'è un cannone Lì dietro c'è un non molto bello ok che devo fare? premere la torcia ciao foxy cosa, cosa fai foxy? Foxy mi dà la torcia che ti è successo? Oh Gesù Pre, Premi F per iniziare a usare la torcia ci diamo questo e questo cos'è? Forse di più forte? Prendi controllo per abbassarti left shift per correre torrai è un convento non fai un picciolo perché si è messa la musica raga raga perché sono in una stanza ok il team manager ok questo è un livello ragazzi questo è un livello ancora non è iniziato perché sono allora non facciamo più domande questo fatto l'ho già visto eh, chiudi le... c'è cioè questa roba quella mi sembra avessi vista la favij chiudi le persiane per vedere di questo to keep them close voglio le attivate le pensi quindi devo, tipo, tenerle eh, così così per chiudere le persiane va bene così posso chiudere le persiane nella stanza di franco sì. Chiudi premuto e... Chiudi premuto e... Luke è vestito... Che cazzo? cosa vuol dire? Hold e... è scritto looking Ah, io posso mettermi il vestito di Freddy premendo in... Fred Guarda, guarda che c'è... Fred in... Fred in... Fred in... Fred in... Guarda, guarda che c'è... Ma storia non era tipo il bambino Era in coma, non mi ricordo Il pendolo okay. Matti, ma buongiorno Da questa parte, cosa? No, da questa parte dove? Ma perché c'è il tenuto di freddi Che è brutto? Sì allora, sei il mio fratello. Hai lo stesso. Una madre del Ok. Ok. guarda che simpatico. che è il mio fratello, ragazzi, il mio fratello è un burrone. Farlo un sa. Farlo il non ho capito, ragazzi, cosa c'era scritto? Ragazzi, non Ragazzi, non ho capito. Ragazzi, non ho capito niente. Ragazzi, Devi giocare a noi tre sere in questi pezzi, cosa vuol dire? ma cosa vuoi fare? devi far arrivare il tizio sulla croce come? Spegni la torcia e avvicina quando... ok devi farlo fermare sulla x preciso ok non sento i passi però cioè non sento più l'audio devo andare a caso devo andare a caso Non sento più l'audio però. Io non sento più niente. Il è tutti giocano secondo le regole. Questa è la diplomazia. Eh, non si muove più, ragazzi. Ma, ma ragazzi, ma non sento più l'audio. Vabbè, ho perso. Mi, mi arriva un casa per la vita, vero? Eh, sono morto. Ma, ma non sento più l'audio! E' sicuramente lui No, no, non sento più l'audio, ragazzi. No, non sento Ragazzi, eh. no, non c'è più l'audio di Snaffi. Scusatemi Non c'è più l'audio del gioco. ma. Riapriamo? Cioè non sentivo più niente si Ok, se, se, se, se si era se solo sbagliato Si era solo sbagliato, vabbè Vabbè, a noi ci va bene così ragazzi A noi ci va bene così Io non ho l'immunità diplomatica Raga che ansia raga, che ansia, che ansia. Calti nessuno Va bene? Va bene? Sì. Ma tocca che ansia! Mm. An so no, non bevate che bello di infarti! Hai il letto! Grazie mille ragazzi per i 100 Ok. Merda. Oggi portato via da gente che Sono vivo? Madonna. Madonna. È lì? Ok. ok va bene? forse sì, amici! allora no, io, io non voglio farla questa live, io non so perché... cos'è il FNAF 6? vediamo, ho sulle spalle 38 anni e ho 16 anni e ho quello del genere 19! devi <sussurra> indovinare! perché non lo so! perché non vuoi concentrarti? Dato che ansia! La mamma lo dice continuamente! Anzi, non donate che per i... Ragà, ma che cazzo c'avete? Vi giuro, mi giuro, stanno, mi, stanno, mi stanno tremando le mani, ragazzi, mi, mi stanno tremando le mani in una maniera allucinante. Ragazzi, che oh, vanno tutti! Sono deficiente, che bello! Grazie ragazzi per avermelo detto! L'ho capito ragazzi, Ho capito, l'ho capito, l'ho capito! Grazie per avermelo detto e lo a risolvere eh, dopo, comunque. Per dire, se fosse stato il numero di mia madre sarebbe salvato sì. Per dire, ci sarebbe scritto nuova Una cosa, comunque grazie per avermi detto che ho provato a brurrare tutto ragazzi Bene, era le 5 di notte e ho perso Avevo voluto basso meno male, sì Per farmi le forze. Sì, è qui Dai, va bene? Dai, va bene? Non è il nostro vicino. Dobbiamo discuterne adesso. Scusami, se non voglio animale morto bene la mia casa. Ok, ok, ok, ok. Va bene? Madonna! Mi spiace, sono sono sì, certo mm. oh, il gatto è pesante, Ci vorrebbe un altro sacchetto vado, vado, vado che modo, Ma che scago Non scago Ma se sono Luna, sono le due Della notte due Se adesso non mi dispiace Non mi gatto. E... Io Non lo so, portavo da veterinario Sì, ci può fare il veterinario No e sentite, cerchiamo di non creare problemi. Voglio sì, sì, so, so, so. Potete urlare, credo. Ma dovrete urlare molto forte. È una situazione grottesca. Non giocare, in puttana, Io non lo sto facendo! Ora. No, no, no, no! ragazzi! Andate in camera vostro No, ragazzi! Restate! La famiglia Albert, assassinata in casa ieri sera, la mia... La terza aggressione in casa del genere so, è l'ultimo Il problema è frappeggiare il balzato Che cosa portano via? Niente che non possano mettere Sto frattempo è più difficile, sì Ah, dimenticato per me non mi piace fare Le aggressioni in casa è difficile tracciare il profilo, ci sono molti momenti Le statistiche danno le il cliente Del 18% è corollante Puoi andare molto male c'è a destra? Mi richiamo Il crimp è inteso dal caso Joe Benetton Le nostri agenti Comunque, una brutta figura. E accade a Ma che ne Saputo che la notizia ha è la tua. Madonna. Ho parlato con un certo tenente nell'isola. mi vogliono che ci andiamo. E serviamo di, per di distanza, male giorno Stanno uccidendo la ritmistica. E ci hanno preso così. Spettano sempre più aria. E oh, la notte 2, la notte 2! Non no, no, no, no, no, Gioca no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mi no, è no, di... no, una conduzione familiare. ci sta al solito posto. È ci si conosce più. Rossi! le originali. Benvenuti a Gran Terre, il tagliere delle grandi montagne. Come il nostro conosciuto conto Gran Terrone. So che è vero. Non mi piace neanche il si sistema pesce, ragazzi. Ma uh, che problema è che a spammare esattamente? Mm. Oh, girati Madonna quelli Questo location mi fa cagare Dai Dai Cos'è già FNAF 6? ricetta per un lavoro irresistibile. Sminuzzate le meditate. Aggiungete alla carne. Rosolate. E cuocete per due ore. Oppure lasciate che stai Lo faccio per voi Ok. 100% carne italiana. Cotto per due ore. Il sta e fa il mio cioè io ma chi? ma chi? è uscito senza dire? Ma di chi stiamo parlando? No ragazzi ve lo giuro. Non è che tu iniziare in fermo, no ragazzi, vi prego, sotto quei rotti possiamo smettere qua? Queste sono le notte due, ma infatti! Ma porca miseria! Non sa che oggi qui. Sei proprio di fianco in discesa, se corri ce la puoi posso. Posso alzare? Veloce corri verso la fine. Ma che è Freddy che mi parla, sì! È Freddy! beppo Son, grazie mille dei due euro e salve Salvini, anche oggi per essere qui! No no ragazzi, tu gioco non lo faccio, tu gioco non me ve lo scordate! non è vero non la periferia invece è intimo e psicologico. sfugge alla generalizzazione è un mistero